Ciao, mi chiamo Gioacchino e sono gay Ciao, sono Carolina e sono bisessuale Ciao, sono Nicolas e sono omosessuale Ciao, sono Antonella Ciao, sono Federico Ciao, sono Francesco